Si chiama Giulia Inviscuso, ha 16 anni ed è la giovanissima vincitrice della selezione piemontese delle Olimpiadi delle Neuroscienze. Mercoledì 29 marzo è stata ricevuta nella sede della città metropolitana di Torino dal vice sindaco Jacopo Suppo, dalla consigliera delegata alle politiche giovanili Valentina Cera e dalla consigliera Caterina Greco con delega all'istruzione che le ha consegnato una pergamena a testimonianza del suo impegno e del risultato fino a qui ottenuto. Giulia Inbiscuso, la studentessa del terzo anno dell'Istituto di Istruzione Superiore Torinese Sant'Orre di Santa Rosa, ha primeggiato tra 47 finalisti, selezionati tra 16 istituti da diverse province piemontesi, e parteciperà alle finali nazionali che si terranno nel mese di maggio a Napoli. è qui che si deciderà chi rappresenterà l'Italia alla competizione internazionale prevista ad agosto a Washington. L'edizione piemontese delle Olimpiadi delle Neuroscienze è stata organizzata dalla professoressa Marina Boido del NICO e del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Torino. Eh, le Olimpiadi di Neuroscienze sono una competizione eh, internazionale eh, che si svolge nell'ambito della International Brain Bee e eh, mettono eh, in, diciamo, in competizione studenti, ragazzi che hanno dai 13 ai 19 anni. Eh, ovviamente per quanto riguarda l'Italia è una, un evento che è promosso dalla società italiana di neuroscienze e eh, si svolge quindi su più livelli. C'è cioè una fase locale dove le scuole identificano i migliori eh, del proprio istituto e poi eh, io mi occupo in particolare di organizzare quella che è la fase regionale, quindi per la regione Piemonte, eh, in cui i migliori tre di ciascun istituto piemontese vengono a gareggiare, a mettersi in eh, a, a confronto, insomma, a, a, a, a, capire, a far capire quali sono insomma, la, le loro bravure, quanto hanno capito, quanto hanno studiato nell'ambito delle neuroscienze. Quindi imparano e studiano eh, con eh, tanta devozione eh, aspetti del funzionamento del cervello, la memoria, l'apprendimento, eh, le malattie che colpiscono il sistema nervoso e vengono a competere quindi, eh, a Torino in questa gara appunto, eh, mh, regionale che è organizzata eh, anche grazie alla partecipazione del NICO e eh, del Dipartimento di Neuroscienze. E, mh, la campionessa quest'anno che rappresenterà la regione Piemonte, andrà poi a eh, gareggiare con gli altri campioni delle altre regioni nella finale nazionale che si svolgerà a Napoli e tra qualche giorno in realtà è, è, il vincitore, il migliore italiano o la migliore italiana potrà poi andare a eh, gareggiare nella finale mondiale, quindi a Washington quest'anno quindi speriamo nella nostra campionessa.